Questo è il webinar insomma, che fa parte dell'area di policy del quinto piano eh, nazionale del governo aperto. Eh, L'area di policy è integrità e prevenzione della corruzione. Cioè, è la prima volta che una, un piano OGP italiano si occupa nello specifico di quest'area di policy, che invece era presente in tanti altri piani a livello internazionale. Quindi Abbiamo voluto fare questo sforzo di, ehm, di dedicare una uno specifico impegno all'integrità, alla prevenzione della corruzione e poi come vedrete ci allarghiamo anche a, alla, alla prevenzione, al contrasto del riciclaggio, che, che crediamo siano dei fenomeni che vanno un po' compresi nella loro unitarietà. E, mh, quindi un saluto a tutti, soprattutto diciamo, ai nostri... Eh, graditi interlocutori che hanno accettato questo invito e che ringrazio fin fi d'ora eh, però prima diciamo di iniziare eh, ad analizzare i fenomeni insomma, perché oggi in questo webinar vorremmo soprattutto fare questo cercare di capire come le cleptocrazie prendono vita eh, e, e, e si nutrono anche delle economie liberali, delle economie delle democrazie occidentali cioè, questo è un po' il tema di fondo e di come si possono contrastare questi fenomeni però prima eh, vorremmo introdurre un saluto istituzionale del dottor Aresu, del Dipartimento della, della Funzione Pubblica. A lei la parola, dottor Aresu. Grazie mille, dottor Birienzo. Io porto i saluti del direttore generale Angeletti dell'Ufficio per l'Innovazione, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale è impegnato in un'altra eh, purtroppo urgentissima attività istituzionale, quindi... Uh, dispia dispiace, gli dispiaceva non partecipare, ma insomma, incarica me di portare uh, i suoi saluti in un uh, webinar, in un incontro così importante dal titolo Coordinare le strategie anticorruzione per difendere la democrazia. Come già ricordava lei, dottor Di Rienzo, eh, lo Stato italiano impegnato da una decina d'anni nell'Open government, open government Partnership e in particolare adesso nel quinto piano d'azione nazionale. e Finalmente si parla di anticorruzione, di anticorruzione come un obiettivo ambizioso ed importante. E come sempre nell'ambito del Open Government Partnership lo si fa coinvolgendo ad un tempo sia istituzioni pubbliche sia organizzazioni della società civile. Eh, ciò perché eh, davvero questo modo di lavorare riteniamo sia particolarmente importante per diffondere una buona pratica di condivisione di una cultura, eh, di un'amministrazione aperta, ma non soltanto di un'amministrazione aperta, anche di un'amministrazione pulita, di un'amministrazione eh, trasparente. In questo senso si colloca proprio la volontà di affrontare il tema eh, della integrità dei processi decisionali pubblici, della trasparenza delle relazioni e dei rapporti tra decisori pubblici e operatori economici, che sono diciamo, le figure maggiormente eh, coinvolte nell'ambito eh, di tutto ciò che riguarda eh, l'anticorruzione di tutto ciò che riguarda quindi i contratti pubblici, di tutto ciò che riguarda in generale gli spostamenti patrimoniali e potremmo dire i rapporti tra operatori economici e pubblica amministrazione in generale. Ciò assume un maggior rilievo anche alla luce del PNRR che sappiamo prevede l'utilizzo di svariate risorse in tempi anche piuttosto serrati. Quindi la tematica dell'anticorruzione acquista un rilievo particolare in questo momento storico. Dicevo che sono coinvolte sia eh, organizzazioni della società civile, sia istituzioni. Oggi abbiamo Banca d'Italia, il Ministero eh, degli Affari Esteri, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, insomma un dibattito completo per cercare di dare il contributo, un contributo, nella direzione di una diffusione della cultura uh, dell'anticorruzione. Questo, come Dipartimento della Funzione Pubblica, riteniamo sia particolarmente importante e davvero, lo rimarco, un obiettivo ambizioso del quinto piano nazionale uh, per il governo aperto, uh, in cui il, la Presidenza del Consiglio è impegnata. Una breve notazione, quest'anno eh, è anche particolarmente importante perché l'Italia è, eh, si dice in inglese, co-chair, co-presidente a livello internazionale di questa partnership, e quindi diciamo se la, lo, lo Stato capofile in questo caso rimarca l'importanza di certi temi, ecco questi temi assumono una rilevanza ben più ampia eh, che supera e travalica i confini di questo Stato. Ringrazio eh, per la parola, un buon lavoro a tutti e un caro saluto anche dal direttore Angeletti. Grazie, dottore Aresu, perché insomma, eh, mi dà un assist eh, perfetto. Insomma. La, la copresidenza eh, ci hanno sempre spiegato, diciamo, quelli di AGT International, che si fa attraverso queste due parole, leading by example, cioè guidare attraverso l'esempio. E quindi, un po' in questo spirito, noi ci gettiamo in questo mondo che, che forse per molti è un po' sconosciuto, ma in realtà è ben noto a chi opera in questo, in questo settore dell'anticorruzione. Insomma, la, le cleptocrazie e tutto quello che c'è intorno alle cleptocrazie, insomma i fenomeni che si originano dalle cleptocrazie. Ehm, quello che vorremmo fare oggi è un po' analizzare, adesso io vi eh, condivido giusto l'inizio, faccio un brevissima, una brevissima introduzione. Nel quinto piano nazionale noi abbiamo voluto, insieme alle organizzazioni della società civile e le istituzioni con cui abbiamo collaborato già fin dall'anno scorso, creare un impegno Specifico, eh, che abbiamo chiamato rilanciare la strategia nazionale anticorruzione, che da, un, da una parte cerca di coordinare le strategie di prevenzione della corruzione e quindi mettere insieme un po' gli attori chiave delle strategie di prevenzione della corruzione nazionale, e dall'altra anche rafforzare quelli che poi si trovano operativamente a lavorare quotidianamente nella prevenzione della corruzione e per la trasparenza, cioè i responsabili anticorruzione. Cioè, questo è un po' il nostro. Nostro impegno ovviamente, però, ehm, siamo sempre abituati, diciamo, nella anticorruzione italiana, soprattutto dalla legge 190, a parlare di corruzione amministrativa. In realtà i fenomeni corruttivi sono molto più ampi. Eh, oggi tratteremo sia della corruzione internazionale, sia del riciclaggio a livello internazionale, sia delle pressioni che, che la criptocrazia fa sul decisore pubblico nelle democrazie occidentali. Quindi, come vedete c'è un ampliamento dei temi molto forte e insomma siamo sicuri che eh, per molti queste tematiche sono assolutamente nuove ed è per questo insomma, che vorrei partire proprio da alcuni concetti chiave c'è cioè, un concetto diciamo, di, che sta un po' sullo sfondo e si chiama State Capture è una locuzione anglosassone che si chiama Stato sotto sequestro insomma. ed è una particolare condizione di alcuni stati eh, in cui i rileva rilevanti interessi privati possono essere di origine illecita o anche lecita, però sono in grado di influenzare talmente in maniera talmente significativa i processi decisionali pubblici che alla fine si sovrappongono ai processi decisionali pubblici. Ed è questo il termine molto interessante, è il sequestro, il sequestro della funzione pubblica. Quindi gli interessi primari di questi gruppi eh, si... Sì, sovrappongono e in qualche modo lo Stato comincia a promuovere non più gli interessi pubblici di tutti, della collettività, ma comincia a promuovere gli interessi di questi particolari gruppi. A questo si lega il concetto di cleptocrazia, eh, perché mentre lo state capture è una condizione, una situazione, la cleptocrazia è un po', come dice, eh, la dinamica attraverso cui poi si forma questa, questo sequestro. Perché in molti casi alcune elite autocratiche eh, operano al fine eh, di eh, privare le, le collettività locali e spogliare sistematicamente eh, le collettività di risorse. La caratteristica fondamentale della criptocrazia, che significa diciamo, appunto, potere di, eh, insomma, di chi commette furti, è che la corruzione diventa proprio un sistema di governo. Ok? Ora, ovviamente noi non siamo uno Stato sotto sequestro, anche se in alcuni eh, ambiti abbiamo degli interessi, rilevanti interessi privati che tendono a sovrapporsi agli interessi pubblici, ma non siamo sicuramente paesi emergenti o paesi che hanno, diciamo, questo tipo di, di, di problema quasi sistemico. Eh, perché ci interessa invece eh, la cleptocrazia e lo state catch? Perché queste cleptocrazie in qualche modo tendono a interagire con gli Stati democratici. Eh, le cleptocrazie hanno bisogno delle de, democrazie occidentali intanto per ripulire il denaro frutto della corruzione e il furto delle risorse pubbliche e qui poi sentiremo il dottor Borrello eh, dell'unità di informazione finanziaria della WIF Banca d'Italia perché questi sono schemi abbastanza ormai noti insomma e quindi sarebbe interessante capire come fanno ma anche lo fanno per rafforzare la loro reputazione a livello domestico e internazionale sapete che Molti dei campi in cui le criptografie operano sono per esempio il settore sportivo, il settore culturale, cioè cercano di un po' di ripulirsi l'immagine. L'altro elemento fondamentale è per drenare risorse con la vendita di materie, prime, e energie. Qui entriamo in piena attualità no? perché in qualche modo eh, c'è questo paradosso che qui anche noi come, come paese siamo, siamo assolutamente dentro. È che eh, difendiamo una nazione occupata e dall'altra parte acquistiamo eh, energie dall'occupante quindi in qualche modo paradossalmente foraggiando anche l'occupante e questa situazione paradossale siamo entrati perché, eh, perché in qualche modo c'è stato qualche, qualcosa che non è andato dall'altra parte perché a volte le democrazie occidentali tollerano le criptocrazie? perché questi portano tanti soldi, soldi soldi immediatamente spendibili soprattutto in periodi di grande emergenza e di crisi economica e poi perché le democrazie occidentali hanno una fame endemica di risorse energetiche e di materie prime e spesso e volentieri le cleptocrazie operano proprio dove queste materie prime, queste fonti energetiche ci sono. Okay. Quindi le criptografie sfruttano e inquinano regolarmente l'economia dei paesi occidentali e questo fenomeno è molto più ampio di quello che, che, che viene normalmente percepito. E attraverso i loro complici si fanno largo nei sistemi finanziari, rafforzano la loro influenza sulla politica e sui media e investono risorse di provenienza illecita. Se noi... Eh, come dice, eh, ci mettiamo di fronte a quello che potrebbe essere un processo di produzione di politiche pubbliche e di attuazione di politiche pubbliche beh, allora le cleptocrazie operano a tutti i livelli sia nella fase dell'adozione dell di politiche pubbliche orientando le decisioni pubbliche e qui poi chiameremo in campo Federico Anghelè eh, di The Good Lobby che è un'organizzazione della società civile che proprio eh, fa questo di mestiere insomma. cerca di rendere trasparente i rapporti, le relazioni di interessi tra, questi gruppi, tra i gruppi di interesse in generale e i decisori pubblici, e che qui magari ci spiegherà meglio quali sono i meccanismi di questi, uh, di questi tentativi di orientare le decisioni pubbliche. Poi nell'attuazione delle politiche, ovviamente corrompendo i decisori pubblici, e quindi qui tutta la, la materia, il fenomeno della corruzione, la corruzione internazionale, ma anche della corruzione, e poi il coinvolgimento di soggetti privati quando poi nell'attuazione di queste politiche pubbliche, inserendosi ad esempio nel tessuto economico, soprattutto nei periodi emergenziali. Abbiamo moltissimi fenomeni di riciclaggio, tentativo di riciclaggio, soprattutto in, in periodo pandemico. E ora, eh, la domanda diciamo di fondo è come le democrazie occidentali reagiscono a questi fenomeni. che sono ovviamente, come dicevo, poco noti a noi, ma molto noti. A chi, a chi si occupa di questo e per rispondere a questa domanda e per anche per dare diciamo, uno scenario di riferimento a, ai temi che stiamo un po' affrontando oggi io passo la parola immediatamente al professor Giovanni Tartaglia Boncini che è consigliere del Ministero degli Esteri ma è stato eh, in particolare è stato coordinatore del gruppo anticorruzione del G20 quando l'Italia era presidente del gruppo G20 e gli faccio proprio queste domande, cioè, ma qual è il livello di conoscenza di questi fenomeni a livello internazionale? Qual è il livello anche di impegno? E anche qual è il livello degli strumenti? cioè Quali sono le policy, le politiche, quali sono, qual è il livello degli strumenti normativi che le democrazie occidentali stanno mettendo a punto o hanno messo a punto su queste, per difendersi da queste, da queste minacce? Quindi do, gi professor Giovanni Tartaglia Polcini, se vuole, può può illuminarci su questo. Io so che lo farà. Grazie professore, innanzitutto dell'invito e buongiorno a tutti. Io vi chiedo scusa perché non potrò partecipare all'intera um, sessione di lavori, ma um, il mio è un grazie non liturgico perché il tema affrontato è particolarmente interessante e, e testimonia per il coraggio della scelta proprio dell'argomento che esistono degli effetti verticali, io li definisco così, delle attività internazionali e multilaterali in questa materia e quindi si inizia a affrontare il tema della grand corruption, come la definiamo noi, anche in approfondimenti a livello nazionale perché altrimenti ci troveremo di fronte ad un paradosso e cerco di illustrarne le ragioni. L'Italia, grazie alla diplomazia giuridica, si è riposizionata a livello internazionale come paese guida in materia di lotta alla corruzione, di prevenzione e contrasto al crimine organizzato e di prevenzione e contrasto al riciclaggio di capitali illeciti. La nostra visione olistica è il rafforzamento di un coordinamento interistituzionale ed intersettoriale ha fatto sì che la qualità della rappresentanza italiana nelle delegazioni nei fori multilaterali crescesse in modo esponenziale nel tempo e che i messaggi passati dal nostro paese dal punto di vista proprio del contributo al dibattito internazionale fossero il più possibile coerenti ed omogenei a questi due fattori che sono fattori positivi si unisce un fattore di carattere storico fattuale L'Italia è il paese delle mafie più antiche del mondo ed è il paese nel quale la corruzione, almeno dal punto di vista della detection, si è manifestata nel modo più sofisticato negli ultimi decenni. Ha dovuto pertanto affrontare, dal punto di vista della reazione, sia nella formazione, sia nel rafforzamento delle istituzioni dal punto di vista organizzativo sia nel quadro normativo questi fenomeni approntando modelli di prevenzione e contrasto che sono all'avanguardia, possono essere considerati degli standard, dei modelli di riferimento nel mondo. Ed è questo che ha condotto il nostro Paese a fare uno sforzo corale, coordinato dall'amministratore degli esteri, razioni e materie, ma che è di tutte le Uh, istituzioni competenti e questo sforzo corale ci ha fatto scalare posizioni non tanto e solo nelle classifiche di percezione uh, uh, della corruzione in questi ranking rating quanto fattualmente perché innanzitutto siamo stati presidenti del G20 addirittura un anno prima della nostra presidenza ufficiale perché siamo chiamati siamo stati chiamati a svolgere questa attività di presidenza siamo chiamati ad integrare i gruppi di lavoro più importanti quando si tratta di valutare interi sistemi che presentano particolarità, faccio riferimento per quanto riguarda la mia esperienza personale dal Brasile alla Corea del Sud, per esempio. Perché? Perché veniamo considerati tecnicamente una guida sicura. La copresidenza dell'Open Government Partnership all'Italia in questo esercizio ne è una plastica testimonianza, perché quello che avviene per quanto concerne la lotta alla corruzione e al crimine organizzato in linea generale avviene naturalmente con riferimento ai temi di integrità e trasparenza e dell'approccio multi-stakeholder fatta questa premessa mi permetto di um, uh, intrattenervi solo su due altri aspetti il primo è di carattere contenutistico e l'altro è sul piano dell'update per rispondere alla domanda del professore Di Giezo che succede, che cosa si sta facendo e che cosa si farà sul piano contenutistico noi italiani abbiamo cercato di spiegare, all'inizio incontrando resistenze, come avviene il fenomeno della state capture, che è un fenomeno complesso che uh, uh, è frutto di una uh, scalata esponenziale del malaffare che dalla petty corruption, tradizionalmente considerata, cioè la piccola corruzione, quella una tantum, attraverso l'infiltrazione vera e propria, giunge fino ai più alti livelli. E il concetto di cleptocrazia in realtà è stato coniato da giuristi anglosassoni, ma facendo riferimento all'esperienza dei nostri processi, soprattutto dei processi di Palermo, durante il periodo dello sfruttamento dell'attività edilizia laddove si è potuto praticamente classificare il tentativo di organizzazioni criminali di entrare nell'amministrazione della cosa pubblica attraverso l'infiltrazione, non più e solo forzando dall'esterno, comprando, minacciando, deviando l'azione dell della pubblica amministrazione come se fosse qualcosa di estraneo, alla organizzazione criminale, quanto infiltrandola. Infiltrandola inizialmente ai più bassi livelli, giungendo poi ai più alti livelli attraverso addirittura la candidatura alle elezioni amministrative locali. Questo poi ha avuto delle repliche, per devo dire nostra sorte, eh, altrove, nel senso che questo tipo di modalità di scalata attraverso l'infiltrazione dell'amministrazione della cosa pubblica ha registrato un passaggio dal livello locale a livello territoriale a livello addirittura nazionale in altri paesi. Ed è un fenomeno globale, perché ci sono evidenze in processi in Corea del Sud, in Ucraina, in Tunisia, in Perù, in Guatemala, in Argentina, in Brasile, e mi fermo, in Panama anche, ricordo, nei quali si fa riferimento al fatto che la corruzione sistematica attraverso l'infiltrazione, la messa al libro pari, la devianza dell'azione di governo, quella descritta dal professor Di Riezzo nelle sue slide, è un fatto storico. L'Italia ha fatto da prevista e non è sola in questo settore. Vengo alla terza parte dell'intervento per rispondere alla domanda del professor Di Rienzo. Pensate che il presidente degli Stati Uniti d'America a dicembre del 2021 ha convocato un summit straordinario che non era in agenda, perché noi avevamo avuto il summit del G20, addirittura nella nostra presidenza del G20 ne abbiamo avuti due, perché per affrontare il tema della pandemia avevamo avuto anche un summit sulla salute, quindi abbiamo avuto un summit ordinario del G20, 30-31 ottobre a Roma, un summit sulla salute virtuale che lo aveva preceduto, il presidente degli Stati Uniti d'America ha avvertito il bisogno di convocare un summit, dal titolo Summit for Democracy e la democrazia. L'oggetto di questo summit è stata la lotta alla corruzione e il coinvolgimento e la tutela dei diritti umani e della stessa tenuta democratica dei paesi che sono a rischio di cleptocrazia, proprio come descritto dal professor Dinizio. Adesso scendiamo più a livello di gruppi di lavoro, perché loro sono leaders, noi inviamo attraverso gli Sherpa quelle che sono le nostre idee che vengono filtrate dalla diplomazia e della politica, come giusto che sia, per consentire il raggiungimento del consenso. Vi dico quello che avviene a livello di gruppi di lavoro, come questi temi presentati dal professor Di Rienzo sono in agenda e come, soprattutto, noi italiani siamo protagonisti di questa agenda. Noi abbiamo fatto approvare nel 2021, sotto la nostra presidenza del gruppo anticorruzione del G20, un documento frutto del lavoro di tutti i ehm, partecipanti al nostro coordinamento interistituzionale alcuni dei quali ringrazio visto anche prima dell'inizio del collegamento che sono oggi presenti. Questo documento si intitola Alti principi contro la corruzione correlata al crimine organizzato e praticamente il tema viene affrontato in modo sistematico in questo documento che viene considerato un documento di rottura perché mette per la prima volta in relazione tra loro la convenzione UNCAC e la convenzione UNTOC, la convenzione contro la corruzione e la convenzione contro il crimine organizzato. Tanto questo documento ha creato un impatto sul scenario multilaterale, che a Sharm el Sheikh, l'ultima conferenza degli stati parte delle Nazioni Unite nel quadro della Convenzione contro la corruzione è stata adottata una dichiarazione nella quale dichiarazione noi italiani abbiamo chiesto e ottenuto venisse inserito un punto operativo per sviluppare questi documenti questo documento del G20 e questa dichiarazione ha stabilito che nella prossima conferenza degli Stati Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione che si terrà negli Stati Uniti nel 2023 dovrà essere adottata una risoluzione delle Nazioni Unite che affronti adeguatamente questo argomento. Risoluzione alla cui redazione siamo chiamati noi italiani. Noi dovremo scrivere lo zero draft di questa uh, risoluzione. Concludo l'intervento dicendo che il, 30, il, scusate, il 23 di uh, maggio, praticamente lunedì, cadranno i 30 anni dell'attentato di Capaci o della strage di Capaci, che voi tutti sapete, vide come vittime e martiri, oltre che Giovanni Falcone e la sua sposa, e gli agenti della sua scorta, molti dei sogni, perché ci portarono quei fatti, così come la strage di Via D'Amelio, ad uno scontro con una realtà. Una realtà che forse conoscevamo, ma che non avevamo valutato adeguatamente. La domanda che mi faccio, che pongo a tutti voi, è se quelle stragi siano servite al Paese per avere una reazione forte e per prendere consapevolezza e coscienza di che cosa significa la minaccia mafiosa portata alle più alte conseguenze, quelle di cui ho avuto il coraggio di parlare oggi il professor Dirizzo, focalizzando l'attenzione sulla cleptocrazia. La mia risposta è assolutamente sì, perché da quel dolorosissimo momento della nostra storia e dal sacrificio di quegli eroi, la vicenda del nostro paese è cambiata, non abbiamo risolto tutti i problemi, i problemi continuano a essere sul... Tappeto, ma abbiamo cambiato il paradigma e volendo studiare gli ultimi trent'anni cosa siamo noi oggi qual è la posizione del nostro paese nel mondo posso dirvi per conoscenza diretta che ci siamo riposizionati e siamo legittimati veniamo considerati con una legittimazione attiva a livello globale a condividere i nostri modelli a presentare i nostri standard, la nostra expertise è la più richiesta al mondo. Io sono coordinatore scientifico di alcuni programmi di assistenza tecnica internazionale, mi sto inimicando molte amministrazioni perché richiedo funzionari per missioni e tutti iniziano a dirmi che sono troppi e che c'è l'attività ordinaria da portare avanti. Sono segnali forti ma che voglio condividere con voi in questo momento che è di memoria ma anche di grande fiducia. Grazie all'Open Government Partnership, al, al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia, alla Società Civile Italiana, a tutti gli attori istituzionali che non ho richiamato, ma per sintesi, e chiedo scusa per questo, oggi l'Italia fa sistema e, quando si tratta di cleptocrazia, è pronta non dico ad insegnare, ma quantomeno a condividere modelli positivi e funzionali. Vi auguro Grazie. un buon spiego eh. di questo giorno, diciamo, di questa sessione di lavoro e resto a vostra disposizione eh, anche in futuro per i prossimi incontri. Ho omesso di ricordare la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ci tengo a farlo, esatto. a esatto. fare questa menzione, esatto. perché eh, è il futuro perché la nostra classe dirigente del futuro deve essere messa al corrente degli effetti verticali di questa attività di diplomazia giuridica, che sono fondamentali e devo dire che la professoressa Donini, la professoressa Lo Storto, ma anche la proprio il presidente Paola Severino, sono perfettamente consapevoli di ciò e, e questo mi onora. Buon lavoro a tutti. Grazie professor Tartaglia, come al solito quando lei parla si capisce perché noi abbiamo la leadership tecnica a livello mondiale, questo è un messaggio che, che lancia un po' a tutti insomma, e, e, ed è importante valorizzare questa, questa leadership tecnica, cioè farla poi calare come dire, uh, a livelli delle pubbliche amministrazioni, singole pubbliche amministrazioni, questa, questa calata diciamo, di, di sapienza e di consapevolezza su questi fenomeni. Allora, come Ehm, come organizzare diciamo, la, la parte più sui temi? Faremo un primo giro eh, sui feno feno fenomeni, diciamo. quindi chiameremo in causa eh, Federico Anghelè, direttore di The Good Lobby, che è un'organizzazione della società civile che attiva sul tema appunto, della trasparenza delle relazioni tra gruppi di interesse e decisori pubblici, a parlare del fenomeno appunto de, dell'influenzamento del decisore pubblico cioè come le criptocrazie tentano di influenzare i decisori pubblici delle democrazie occidentali e poi parleremo eh, con il dottor Italo Borrello e che ci parlerà eh, del, del riciclaggio a livello internazionale quindi come le criptocrazie ripuliscono i soldi nelle democrazie occidentali e del ruolo dell'unità di informazione finanziaria poi parleremo, insieme sempre a loro due, delle soluzioni possibili. E Poi ci trasferiremo sull'operatività sull del quinto piano nazionale. Come vedete c'è Giuseppe Abbatino dell'ANAC che ci parlerà un po' del ruolo de, de, di coordinamento dell'ANAC in seno a questa nuova task force, multi-stakeholder, ehm, organizzazione della società civile e istituzioni e pubbliche amministrazioni e la scuola nazionale con la dottoressa Donnini che invece è responsabile eh, dell'apertura di una comunità di pratica dei responsabili della prevenzione della corruzione e, e magari proveremo a chiedere a loro come le loro azioni possono in, includere questi, questi fenomeni. Allora partirei da Federico Anghelè per farci un po' spiegare come le criptografie cercano insomma, di influenzare il decisore pubblico occidentale. Federico, a te la parola. Grazie Massimo, grazie a tutti e a tutti per la presenza e grazie soprattutto per l'invito e direi soprattutto ancora di più per lo stimolo ad affrontare eh, i temi di cui ci occupiamo da una prospettiva diversa e inserirli all'interno di un quadro di attualità e di urgenza che eh, ci vede davvero tutti eh, responsabilizzati rispetto a questi punti e a questi temi. Quando eh, ho parlato con Massimo Di Rienzo di questo tema mi sono proprio interrogato sul fatto che eh, le criptocrazie fossero particolarmente in grado, eh, più abili rispetto ad altri soggetti a influenzare i processi decisionali forse non è così eh, non, non possono contare su strategie di lobbying vincenti o su chissà quali tecniche ma è un apparato di, eh, ehm, di capacità di influenza che viene messa in campo ad essere particolarmente significativa e preoccupante è un apparato appunto multiforme che da una parte eh, prevede eh, appunto eh, un'attività diretta o indiretta di eh, lobbying e di influenza nelle decisioni degli stati occidentali. Eh, Dall'altra parte saranno un po' gli esempi che io cercherò di eh, trarre ehm, e di raccontarvi è la capacità di intercettare dei eh, funzionari di reclutare dei funzionari pubblici eh, e eh, beneficiare delle loro competenze delle loro reti di contatto eh, ovviamente offrendo in cambio che cosa offrendo degli stipendi eh, altissimi. E mettendo in campo appunto delle risorse davvero molto, molto significative che magari derivano eh, da quelle, eh, dalla vendita di quelle risorse naturali a cui faceva riferimento prima eh, Massimo di Rienzo. Eh, L'altro aspetto, che eh, è stato particolarmente all'ordine del giorno nel, nelle cronache delle nostre eh, democrazie, è la capacità di influenzare attraverso. Eh, il sostegno economico attraverso consistenti donazioni eh, le eh, forze politiche insinuandosi nei buchi normativi sul finanziamento alla politica non solo in Italia ma anche in, in altri paesi. Ma potrei citare il, eh, le capacità tecnologiche, quindi la capacità di servirsi di un apparato tecnologico che si insinua nelle discussioni sui social, che tenta di orientare il eh, dibattito pubblico. Ultimi aspetti non meno preoccupanti, ma di questo, ripeto, capacità multiforme di inserirsi all'interno dei nostri eh, dibattiti pubblici, dei processi decisionali, eh, le, eh, la, la capacità di inserirsi anche eh, nel, ehm, eh, nel dibattito mediatico, comunicativo, talvolta anche minacciando la stampa stessa o le organizzazioni della società civile. Eh, posso dirvi, eh, mh, davvero per, eh, no, non per mania di protagonismo, prima. Avete il, avuto un esempio voi stessi. Esatto, il dottor Polcini faceva riferimento al vertice eh, ONU eh, anticorruzione del, eh, che si è tenuto a Charnel Sheikh. Ebbene. The Good Lobby avrebbe dovuto prendere di parte, non ha potuto farlo perché uno Stato eh, ha eh, impedito a The Good Lobby, così come ad altre otto organizzazioni eh, dell'Europa e degli Stati Uniti, dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti, con un mero pretesto ehm, dicendo che eravamo organizzazioni lì legate al, non dimostrandolo naturalmente, eh, all'ex, eh, al golpista eh, Gulen e ci ha impedito di partecipare. Ora è un piccolo episodio, ma è un episodio emblematico. Vorrei adesso passare ad alcuni esempi che ci aiutino a capire meglio quello che dicevo. Prima di tutto parlavo di attività di lobbying diretta e indiretta e cito un'inchiesta che eh, il giornale di eh, investigazione americano Intercept ha di recente eh, resa pubblica sulla capacità della Russia di svolgere un'attività di influenza sulle politiche americane a partire dall'invasione della, ehm, eh, della Georgia del 2008. Ottenendo tra l'altro un risultato anche efficace, perché all'epoca, quindi all'inizio diciamo di questa politica imperialista messa in campo dalla eh, Federazione russa, eh, la posizione americana fu una posizione di accondiscendenza in qualche modo, o comunque non di condanna severa nei confronti della Russia. Ebbene all'epoca. Addirittura il governo russo aveva reclutato delle aziende americane che svolgono attività di lobbying e eh, che svolgono attività invece di consulenza e è tutto tracciato fortunatamente negli Stati Uniti a differenza del, dell'Italia e di alcuni paesi europei è tutto tracciabile ed è tutto tracciabile nella misura in cui è possibile poi verificare che cosa queste aziende e società di consulenza hanno fatto, avevano fatto, quali erano eh, i eh, decisori pubblici che avevano avvicinato e si è visto ad esempio che erano riusciti a piazzare ottime interviste sui migliori quotidiani americani che eh, appunto permettevano alla eh, agli alti funzionari della politica estera russa di esprimere il proprio punto di vista. Nel 2014-2015, sempre l'Intercept ha dimostrato che c'è stato un cambiamento di passo. L'influenza non è stata più da parte del governo russo, ma da parte delle grandi aziende russe. E stiamo parlando di cifre eh, da ehm, capogiro. Nel 2016 si stima che le aziende russe abbiano speso qualcosa come 182 milioni di dollari in lobbying eh, negli eh, Stati Uniti um, il registro degli agenti stranieri in, ehm, in America, negli Stati Uniti parla per il 2021 soltanto di 34.8 milioni di dollari spesi tenendo conto che è una stima per incredibile difetto perché, perché molte eh, società di lobbying non si registrano, che svolgono attività di influenza per eh, aziende straniere, non si registrano poi in quel eh, registro appunto degli agenti stranieri, violando una regola, ma quindi parliamo di cifre appunto approssimate per difetto. In realtà ehm, in Europa la situazione non è particolarmente diversa. Anche qui abbiamo un registro della trasparenza che ci permette di ehm, indicare, appunto, di rivelare dati e informazioni e ehm, solo una eh, grande società di lobbying ehm, nel, ehm, in, in Europa che si occupa soprattutto appunto di affari russi, ha eh, speso eh, 480.000 euro di recente proprio solo per svolgere questa attività. Eh, si stima appunto che sia una, eh, ripeto, cifre per approssimate per, per, per difetto. Eh, viene calcolato ad esempio che eh, la, un altro paese come l'Arabia Saudita avrebbe dei contratti davvero milionari con società di lobbying che parlano di 110.000 euro al mese eh, spesi per attività di lobbying. Passiamo ad un altro aspetto che è quello del, eh, delle porte girevoli. Che cosa, si che cosa si intende per porte girevoli? Funzionari pubblici, rappresentanti di eh, istituzioni che alla fine del loro mandato, ma può anche accadere durante il loro mandato purtroppo, eh, passano a eh, a rappresentare eh, gli interessi, di, um, in questo caso di potenze straniere, ma interessi privati. Il caso più emblematico è quello dell'ex cancelliere Schröder. È davvero emblematico per le tempistiche. Schröder durante il suo mandato da cancelliere, per cui è anche stato ricordato come un cancelliere che ha anche fatto delle buone cose, ma questa, questo suo ricordo è adombrato in realtà dalla sua carriera successiva, eh, approvò il... Um, Ehm, il gasdotto eh, Nord Stream che aveva una grande novità, cioè quello di passare, di bypassare ehm, l'Ucraina ehm, e la Polonia e di eh, raggiungere la Germania direttamente attraverso il passando sotto il Mar Baltico. Schröder finisce il suo mandato a settembre del 2005. Del 2005 il 9 dicembre del 2005 assume la presidenza della società che eh, avrebbe fatto costruire il gasdotto che lui stesso aveva fatto approvare come eh, cancelliere. Da lì è stata tutta una sequenza infinita di incarichi a favore della eh, federazione russa, dalla appunto, presidenza um, di... Um, di di Nord Stream, al comitato di sorveglianza di Nord Stream 2, addirittura di recente gli è stato proposto di sedere nel consiglio di amministrazione di Gazprom e, e teniamo conto che già faceva parte del consiglio di amministrazione di Rosneft, una delle più importanti società petrolifere russe. Inutile dirlo che eh, Schröder ha continuato a mantenere un suo staff parlamentare, di cui ovviamente gode in quanto ex eh, cancelliere, un consistente ehm, vitalizio per il suo ruolo, un ruolo chiave all'interno della eh, socialdemocrazia tedesca, eh, del partito socialdemocratico tedesco. Eh, di recente, e passiamo agli ultimi casi, è stato proprio in questi, nei mesi scorsi, è stato messo in evidenza un altro caso emblematico di eh, cosiddetto astroturfing, cioè di capacità di creare finte comunità eh, a favore di eh, interessi eh, privati e in questo caso di interessi stranieri, ehm, proprio in Germania, eh, per mano eh, di ehm, quella della... Eh, presidente della governatrice del, di un land in cui proprio dovrebbe arrivare il terminale di Nord Stream 2 del Mecklenburgo che sarebbe accusata di aver creato una finta fondazione ambientalista che ovviamente eh, si è eh, pronunciata in maniera molto favorevole a eh, Nord Stream. Eh, I casi di um, Revolving doors sono molto frequenti. In Inghilterra c'è stato tutto un grande dibattito sui numerosi funzionari che hanno abbandonato eh, gli incarichi pubblici per eh, inserirsi ai vertici di compagnie eh, tele, di telecomunicazioni cinesi, guidate di fatto dalle, eh, dagli organi ehm, politici del. Del, del, del, del, del, governo, del governo cinese eh, ultima cosa che eh, cito che fa appunto pensare che purtroppo anche noi non siamo così, ehm, così non abbiamo del tutto ancora gli anticorpi parlo eh, del finanziamento che alcune forze politiche ma soprattutto che molte fondazioni politiche avrebbero ricevuto da ehm, potenze straniere e questo purtroppo proprio perché eh, sempre di più a livello eh, empirico è dimostrato che i finanziamenti da parte delle potenze straniere non arrivano direttamente ai partiti politici, ma a terze parti, ad associazioni politiche, a eh, fondazioni politiche che non godono purtroppo della stessa normativa o solo in maniera parziale in materia di trasparenza e eh, di eh, rendicontazione per non citare il caso delle eh, codici di condotta spesso molto insufficienti di un politico di eh, altissimo profilo in Italia che eh, anche in virtù dell'assenza di un codice di condotta all'interno del Senato ha eh, potuto esercitare parallelamente al suo incarico parlamentare anche un'attività di rappresentanza per una potenza straniera. Che effettivamente, eh, ripeto, non era illegittima da un punto di vista eh, delle regole, ma molto discutibile da un punto di era vista dell'opportunità. Dell Direi insomma di aver dato un primo quadro, ma poi parleremo di, dei tentativi di rimedio. Insomma, Beh, devo dire, dire che ho dato un quadro abbastanza completo. Mm. Diciamo, partendo dall'America, passando per l'Europa e poi finendo in Italia, insomma, quindi questi fenomeni sono all'ordine del giorno, diciamo. Il revolving door è un fenomeno eh, poco noto, no? Perché si, si pensa sempre che il revolving door sia associato a, semplicemente al pantoflage, che è, è solo uno dei meccanismi. Ma il revolving door più pericoloso è quello della politica, insomma, no? Perché le relazioni che, che le persone stringono in ambito politico, poi se le portano fuori per favorire interessi privati. Questo ovviamente poi mette in cattiva luce tutto l'operato che svolto in qualità di decisore pubblico. pubblico insomma, no? sì. Allora, invece, grazie a Federico, poi torniamo sulle, sulle soluzioni rapidamente, perché poi i tempi, come al solito, sfuggono, però col dottor Borrello invece ci interessa moltissimo la parte, diciamo, a valle. I processi decisionali l'abbiamo abbiamo capi capito, grazie a Federico, come si possono influenzare, orientare, manipolare, e al dottor Borello chiedo invece eh, l'inquinamento dell'economia attraverso il riciclaggio. Questi criptocati hanno bisogno di ripulire questi soldi che sono ovviamente di provenienza illecita, frutto di eh, corruzione molto spesso. E quindi, in qualche modo, lo devono fare nei paesi democratici, ne, nelle economie liberali, anche perché poi lì poi acquistano beni, no? beni immobili. Eh, beni mobili, sapete che le prime ondate di sanzioni agli oligarchi russi hanno avuto come, eh, diciamo, come oggetto soprattutto gli yacht, queste meravigliose case so, che, che abbiamo, magari noi avessimo l'opportunità mai un giorno di comprarci una casa come quella, io so, i, i vostri standard, ma io sicuramente no, quindi. quindi dottor Borrello ci illumini sui meccanismi, perché ormai sono abbastanza noti, e la UIF, lo sottolineo, l'Unità di Informazione Finanziaria, fa un lavoro meraviglioso attraverso dei quaderni che io vedo tutti, Uh, soprattutto le pubbliche amministrazioni che ci stanno sentendo a, a, a leggere perché hanno, fanno vedere proprio le dinamiche ed è quello l'importante. No? Prego dottor Borrello. Grazie, grazie a tutti, grazie a professor Di Vienzo per l'invito a contribuire a questa, a questa giornata. Eh, a, a costo di deludere un po' le aspettative eh, vorrei... Concentrarmi poco sugli schemi tipici di riciclaggio, perché intanto, proprio nel, nel, nel, nel programma di questa giornata, sono già definiti come tipici. E poi perché, di fatto, diciamo, la, la, la modalità è, è, è purtroppo abbastanza uh, immaginabile e, e, e comune. Ricorrente, diciamo, ricorrente. Eh, Ovviamente ecco, anche nelle, nelle parole del dottor Angelè che mi ha preceduto ci sono una serie di spunti che possono in qualche misura far capire come fondamentalmente il modo in cui si sfruttano gli ordinamenti per canalizzare risorse di origine illecita è, è, è un modo che diciamo, tende a sfruttare o arbitraggi normativi, quindi o differenziali di regolamentazione. Quindi si va dove le regole sono eh, meno rigide e, e, e consentono diciamo, scappatoie. Eh, si tende a sfruttare le debolezze delle autorità eh, e quindi anche l'eventuale cattura delle autorità. Si tende a mh, sfruttare la disponibilità degli operatori. Eh, e quindi eh, si tende a sfruttare ancora una volta la scarsa capacità eh, delle istituzioni di, eh, eh, di attivare gli anticorpi chiamando gli operatori stessi a, a, a, a reagire e a intercettare fenomeni illeciti. Mm, lasciatemi ecco, ecco, iniziare l'intervento solo con due righe proprio di citazione. Il riciclaggio di denaro, soprattutto su larga scala, rappresenta una seria minaccia alla stabilità democratica, ai diritti umani e allo Stato di diritto, nei Paesi dai quali, attraverso i quali e verso i quali vengono trasferiti fondi illeciti, tra l'altro facilitando, incoraggiando e nascondendo la corruzione e altre gravi attività criminali. Non sono parole mie ovviamente, ma eh, sono le parole con cui si apre una risoluzione del 2019 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella quale si esprimeva eh, preoccupazione eh, con, per alcuni fenomeni proprio di riciclaggio che avevano coinvolto alcuni stati membri del Consiglio d'Europa. Il documento faceva esplicito riferimento a casi che poi sono stati molto noti nell'opinione pubblica Global Londromat, Azerbaigiani Londromat, Troika Londromat Londromat schemi... per lavatrice insomma Esattamente <ride> e, e, Questi schemi avevano tutta una serie di aspetti in comune Sfruttavano le, le, le debolezze di alcune giurisdizioni sfruttavano società di comodo, sfruttavano banche scarsamente regolamentate e quindi consentivano la gestione di ingenti somme di denaro a ricchi uomini d'affari, esponenti di organizzazioni criminali, funzionari pubblici corrotti, e il documento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa stigmatizzava proprio il fatto che molti soggetti coinvolti in questi schemi non fossero stati adeguatamente intercettati e indagati e formulava raccomandazioni agli Stati membri e all'Unione Europea per il rafforzamento della lotta eh, internazionale contro... Riciclaggio, criminalità organizzata e corruzione, eh, sollecitando il potenziamento di meccanismi nazionali e internazionali di cooperazione. Riciclaggio, criminalità organizzata e corruzione sono tre aspetti che vanno di pari passo, ce lo ha ricordato. Il consigliere Tartaglia Polcini, il documento approvato dalla presidenza italiana del G20 ehm, su eh, corruzione e crimine organizzato, ha come terzo elemento cardine il tema del eh, riciclaggio. Eh, quindi è un, già un forte segnale quello che ormai nella comunità internazionale questi tre fenomeni siano considerati come indissolubilmente collegati. Ora, i casi che ho citato e su cui l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa eh, poneva l'attenzione, eh, eh, indicandoli come minacce ripeto, alla stabilità democratica, ai diritti umani e allo Stato di diritto, sono casi che rafforzano l'idea, se mai ce ne fosse bisogno, che il riciclaggio non è un reato, ma è un fenomeno economico-finanziario molto più complesso. È un, è un fenomeno che, è, diciamo, va ovviamente contrastato come reato, quindi come attività criminosa commessa da singoli, ma è anche un fenomeno che, se basato sulla forte movimentazione di ingenti capitali di origine illecita, è in grado di alterare profondamente l'economia, i mercati. E che quando si uh, innesca uh, si, si innesta scusa, uh, uh, su um, uh, fenomeni di corruzione, anch'essi di ampia scala, uh, uh, rischia di catturare le, uh, le istituzioni. Ed è appunto il, il, il senso anche di, di, di, degli esempi che, che eh, faceva prima eh, il dottor Angela. E quindi che cosa. Di cosa c'è bisogno? Per combattere questo tipo di fenomeno molto più complesso del singolo reato c'è bisogno di un apparato di prevenzione che stia eh, diciamo, a monte e, e, e, e che eh, sia complementare alla repressione dei reati. E occorrono autorità specializzate, occorrono eh, autorità preposte non alla eh, investigazione e repressione del reato ma alla tutela dell'integrità delle istituzioni e questo è il senso della prevenzione e eh, occorre poi la collaborazione degli operatori qualificati cioè di quei soggetti che proprio per via del ruolo che svolgono eh, nella gestione nel trasferimento di risorse finanziarie all'interno dell'economia eh, l'intermediazione, quindi nel caso delle banche, ma anche la prestazione di servizi professionali e di altre tipologie di servizi economici, sono soggetti che stanno un po' ai varchi eh, tra l'economia legale e l'economia eh, illegale. I moderni sistemi antiriciclaggio nascono eh, quindi proprio per questo, per affiancare alla repressione del reato di riciclaggio, un sistema di autorità amministrative preposto alla prevenzione e alla tutela dell'integrità delle economie e delle democrazie e valorizzano il ruolo degli operatori eh, privati, quali gatekeepers, cosiddetti, cioè eh, quei presidi alla legalità che eh, devono eh, avere eh, una serie di obblighi eh, che li portino a intercettare prontamente ogni eh, tentativo di accesso della ricchezza di origine illecita a servizi finanziari, all'economia legale. Eh, il contributo eh, quindi concorre a, a, a tutelare... Dottor Bello, parliamo di banche, di professionisti, giusto? però anche della pubblica amministrazione. Allora, in prima battuta, um, diciamo, c'è stata un'evoluzione nel, nel, nel coinvolgimento. I, i, le prime, i, primi, i primi standard antiriciclaggio uh, si eh, preoccupano in, fondamentalmente delle banche. Eh, parliamo della fine degli anni Ottanta, primi anni Novanta del secolo scorso. Um, Man mano che i controlli bancari sono andati anche rafforzandosi, diventando sempre più, più complessi e, e, e rigidi, ovviamente i tentativi di eh, canalizzare fondi illeciti nell'economia legale eh, si sono dovuti rivolgere necessariamente ad altri operatori. Di qui l'estensione di questi obblighi ad altri operatori, in particolar modo i professionisti, e poi altri operatori non finanziari. Eh, penso alle case d'asta, alle case da gioco, agli operatori nell'intermediazione immobiliare e via discorrendo. La peculiarità del, eh, di questa evoluzione che vede l'Italia tra l'altro eh, come, come paese capofila è quella che si è capito come una forte, un ruolo importante nella intercettazione di fenomeni criminali possa essere svolto dalle pubbliche amministrazioni. Perché le pubbliche amministrazioni sono parte del, del, del, dell'economia di un territorio, sono parte eh, del, delle, delle, eh, di, di quanto avviene in, in un territorio in termini di eh, eh, sviluppo economico, di costruzione, di eh, relazioni, entrano in contatto con imprese e con altri operatori, quindi sono in grado di intercettare fenomeni di origine illecita. Non è un caso che la prima legislazione diciamo, antiriciclaggio italiana basata proprio sulla segnalazione delle operazioni sospette chiamasse in causa come obbligati a mandare segnalazioni di operazioni sospette oltre alle banche gli uffici della pubblica amministrazione, unicum nel panorama internazionale. Ehm, questo, questo, questo obbligo delle, delle pubbliche amministrazioni di eh, eh, segnalare mh, operazioni sospette si è mantenuto lungo oh, l'arco di 30 anni eh, e ahimè diciamo, l'esperienza però eh, ci porta a dire che non è mai stato diciamo, interpretato correttamente dal mondo della pubblica amministrazione. Un po' nell'idea che la pubblica amministrazione fosse avulsa dai fenomeni economici, un po' immaginando che i rischi di riciclaggio non toccassero il mondo dell'amministrazione pubblica, un po' immaginando che la, la sfera per esempio dell'anticorruzione e quella dell'antiriciclaggio fossero in qualche misura separate e dovessero muoversi diciamo secondo presidi distinti quindi secondo quella logica silos la percezione diciamo, di questi aspetti sta cambiando negli ultimi anni si registrano diciamo, movimenti un po' di difficile lettura per esempio l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette che prima era un vero e proprio obbligo che poneva le pubbliche amministrazioni al fianco dei professionisti e di tutti gli altri soggetti obbligati delle banche nel 2017 è diventato um, un dovere di comunicazione eh, che è disciplinato in maniera diciamo, eh, distinta rispetto agli obblighi di vera e propria segnalazione. Non di meno eh, c'è un dovere di tutti gli uffici della pubblica amministrazione di comunicare ehm, alle autorità, in particolar modo all'unità di informazione finanziaria, operazioni sospette di cui le pubbliche amministrazioni vengano in in contatto. Quindi certamente le pubbliche amministrazioni hanno un ruolo importante. Io posso eventualmente tornarci nel secondo giro di, sì, di ma guarda. Dottor Borello. noi il secondo giro come al solito ce lo siamo giocati perché <ride> no ecco <ride> però perché... tante cose che, che lei ha detto erano anche coerenti con cosa cosa bisognerebbe fare. Io magari torno da voi da da lei e dal dottor Anghelé subito dopo aver sentito eh, il dottore Abatino, la dottoressa Donini, perché ci, magari a chiusura, diciamo, eh, voi in un paio di punti ci dite un po' anche che cosa si dovrebbe fare. Insomma, una cosa che, che sembra abbastanza sul piatto è proprio quello che diceva lei, cioè considerare l'anticorruzione e l'antiriciclaggio. Io ci metterei anche l'antifrode del PNRR. Certo. Per essere... La realtà, realtà avulsa mi sembra veramente una cosa che dobbiamo superare agevolmente, come se con slancio. Ormai abbiamo tutta la leadership tecnica di cui parlava il, il professor Tartaglia, ci permette di dirlo e anche di trovare delle soluzioni di coordinamento. Noi nel quinto piano abbiamo cercato proprio di fare questo e adesso eh, chiedo proprio a Giuseppe Abbatino di anac che coordina un pezzo dell'impegno 2.1. Che riguarda proprio la, una task force multi-stakeholder, eh, che cerca proprio di fare questo, di mettere in rete istituzioni organizzazioni della società civile e come possiamo integrare dentro eh, questi, questi, insomma, lo studio, ma anche il contrasto, la prevenzione di questi fenomeni, e eh, all'interno di questa azione. Prego Giuseppe. Sì, grazie dottor Di Rienzo, grazie insomma a tutti i partecipanti, gli illustri relatori e gli uditori, che vedo sono numerosi... Eh, collegati e in rappresentanza dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ringraziamo anche per aver organizzato un evento di questo tipo che ci permette di confrontarci, insomma, e diremo ancora delle cose interessanti in merito, soprattutto nell'ambito di questa settimana del governo aperto, che è un'occasione di dialogo non soltanto tra noi istituzioni, ma soprattutto tra noi istituzioni, con i rappresentanti della società civile, con i rappresentanti delle varie amministrazioni sparse sul territorio, insomma, e, se possibile anche sui cittadini, perché è importante parlare di questi temi e alla fine del mio intervento dirò qualcosa, eh, qualcosa in merito. Il mio compito in realtà in questo momento, in questa posizione dell'agenda è molto facilitato perché appunto gli illustri relatori che eh, mi hanno preceduto hanno già parlato dei concetti chiave che saranno poi oggetto di questo mio intervento soprattutto nell'ottica di come tutti questi... Queste intenzioni, questi concetti, il lavorare insieme, la sinergia, il mettere insieme eh, i controlli, le verifiche, le politiche e le pratiche nel campo della prevenzione della corruzione in senso stretto che però ormai non va più interpretata in senso stretto ma è un qualcosa che va fatto insieme, in sinergia con i controlli ovviamente antiriciclaggio di cui ci ha parlato il dottor Borrello, con il sistema di contrasto alla criminalità organizzata in generale e giustamente Massimo tu facevi riferimento più di recente a quello che è un tema di grande attualità, che sono tutte le verifiche antifrode, potremmo chiamarle così, legate all'utilizzo dei fondi del PNRR. Ed è stato già sottolineato, siamo partiti proprio da questo, da questo concetto nella giornata dell'incontro di oggi, l'importanza di avere nel quinto piano nazionale per il governo aperto un impegno delle azioni specifiche sull'anticorruzione, sulla promozione dell'integrità e della trasparenza, se avrete modo di consultare o l'avete già fatto quello che è il piano vedrete subito che questi concetti prevenzione della corruzione trasparenza integrità sono correlati in modo esplicito appunto alle verifiche antifrode per l'utilizzo dei fondi del PNRR ai sistemi di controllo per l'antiriciclaggio e al contrasto della criminalità organizzata che d'altra parte come ha detto l'altro consigliere Partaglia Polcini è un qualcosa che sappiamo da tempo che deve essere fatto in modo congiunto, sinergico e che è stato sancito anche lo scorso anno da, insomma, dai leader del G20 con l'adozione degli altri principi su uh, criminalità organizzata e, e, e, e corruzione. Quindi lo specifico, la specifica azione e gli impegni correlati 2 del piano sono riferiti alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell'integrità con particolare riguardo perché il focus del... Tutto il piano è sull'utilizzo dei fondi del PNRR e abbiamo immaginato sin da subito, sin dall'emissione del piano, un collegamento stretto con tutti gli attori istituzionali rilevanti nell'attuazione del PNRR e con gli attori istituzionali rilevanti, protagonisti, come dire, dell'applicazione della messa in pratica di quelle che sono poi le politiche sul, sul contrasto al riciclaggio, e sul contrasto alla criminalità organizzata. Quindi, di queste azioni fanno parte tutta una serie di istituzioni, alcune sono rappresentate anche nella giornata R e sono, fanno parte anche numerose e importanti e rilevanti organizzazioni della società civile, come ad esempio The Good Lobby, che anche oggi ci ha dato degli spunti eh, interessantissimi per parlare, per, parlare, eh, per parlare di questi temi. Quello che dovremo cercare di fare in, questi, in questo anno e mezzo, perché il piano ha una durata biennale, siamo in piena attuazione del piano, Avremo ancora tempo fino a fine 23, 2023 e poi infatti vorrò dire un qualcosa al termine per cercare di coinvolgere i più attori possibili. Quello che dobbiamo cercare di fare è analizzare i livelli di attuazione delle strategie e delle politiche di promozione dell'integrità e di prevenzione della corruzione, di trasparenza, con particolare riguardo al PNRR, Dobbiamo cercare anche in continuità con quelli che sono i risultati già raggiunti lo scorso anno, è stato detto dalla task force eh, del gruppo anticorruzione del G20-2021, eh, coordinata dall'Italia, dobbiamo cercare di valorizzare le nostre best practices a livello internazionale e capire quello che succede all'esterno. Considerato un'altra cosa, per chi ha avuto modo di leggere e di studiare il quinto piano nazionale anticorruzione, di fatto si parla di impegni e di azioni separati dal punto di vista del project management, ma alla fine si tengono, si tengono tutte insieme. Di fatto, se parliamo di promozione dell'integrità, della trasparenza, di prevenzione della corruzione, parliamo anche di dati aperti, no? parliamo dell'utilizzo di dati che possono essere messi a disposizione di attori della società civile, dei cittadini, per esercitare ognuno, in base a quello che è il proprio ruolo, un'attività di verifica, di controllo, di sprone, di promozione. Di certe, di certe buone pratiche. Quindi diciamo, abbiamo immaginato e condiviso all'interno dei partecipanti con gli attori che fanno parte di questo impegno, quindi pieno spirito OGP, abbiamo condiviso di già organizzare, declinare l'insieme delle attività che ci vedono impegnate nel quinto piano anti, nazionale anticorruzione in tre gruppi di lavoro. Uno che si occuperà appunto di strategie anticorruzione in sinergia con i meccanismi di verifica del PNRR, con i meccanismi antifrode, con i meccanismi e eh, riciclaggio di contrasto alla criminalità organizzato, un gruppo di lavoro per il sostegno e l'accompagnamento eh, dei whistleblower e quindi delle politiche e delle pratiche collegate e un gruppo di lavoro specifico appunto sulla promozione delle best practices internazionali. ma perché? Eh, vedete, ho già nominato varie volte il PNRR perché è chiaro che questo insomma, lo sappiamo benissimo: è un'epoca molto particolare, differenti dalle altre, e quindi abbiamo il dovere di mettere in pratica anche delle soluzioni differenti. Anche perché il legislatore, nell'introdurre le nuove norme di verifica dell'utilizzo degli ingentissimi fondi legati all'attuazione del PNRR, ha introdotto anche dei meccanismi di verifica che però non sono, sono rimasti, come dire, degli spazi, no? proprio in quello che è il coordinamento con gli altri sistemi di verifica preesistenti, ovviamente tutte le politiche di pratica di prevenzione della corruzione introdotte dalla legge 190 del 2012 in poi, e con gli altri sistemi di cui hanno parlato eh, i relatori che, che mi hanno preceduto. Bene, noi dobbiamo cogliere questi spazi lasciati dalle politiche, dalle leggi, dalle norme, che sono soltanto una parte, la questione che dobbiamo cogliere come un'opportunità, come degli spazi che siamo noi, amministrazioni ma anche organizzazioni della società civile, a dover, a dover colmare. E questo sarà proprio come dire, il focus, il, eh, il tema che, ci, che impegnerà il primo gruppo di lavoro eh, istituito nell'ambito di questi impegni e di queste azioni del, eh, del quinto piano nazionale. Del governo aperto, perché noi immaginiamo che da una parte le amministrazioni partecipanti e c'è spazio ancora per aderire da parte di, di altre amministrazioni, propongano, facciano vedere, mettano in comune quelle che sono già le pratiche che ciascuna amministrazione ha adottato no, per i sistemi di verifica sull'utilizzo dei fondi del PNR, ma anche le migliori pratiche in tema di prevenzione della corruzione di antiriciclaggio di, per il controllo delle infiltrazioni. Quindi, come dire, proporle alla comunità delle amministrazioni, per cercare di trarre delle lezioni apprese potenzialmente utili a tutti. Allo stesso tempo le organizzazioni della società civile saranno cruciali eh, nel suggerire, nell'identificare, nel segnalare loro stesse delle eventuali esperienze importanti di pregio che avranno potuto cogliere nella loro attività, nella loro presenza capillare sul territorio sempre per proporre l'attenzione del gruppo e magari raccoglierle in un compendio che poi possa essere opportunamente comunicato, diffuso, discusso, condiviso. E, altro elemento molto importante, l'organizzazione della società civile, perché è questo poi lo spirito, per questo noi facciamo tutte queste attività nel contesto del piano del governo aperto, perché ci deve essere questa collaborazione in un certo senso tra pari, dovranno proporre, far capire anche alle amministrazioni quelli che sono i dati. Elementi informativi di cui c'è più bisogno per poter esercitare l'attività di verifica di watchdog e tutto questo si potrà tradurre, speriamo, nell'alimentare un processo poi bottom up, cioè che dal basso risalga verso l'alto e che possa influenzare, quindi in questo caso con processi di co-creazione anche da parte del organizzazione della società civile, delle proposte per il legislatore per completare, per mantenere il sistema e andare sempre di più nella direzione, da una parte di mettere in sinergia i vari sistemi di controllo e di verifica esistenti, dall'altra quella di facilitare il controllo e l'utilizzo trasparente e il più integro possibile di questi, eh, eh, di questi fondi. Un tema cruciale affrontato dal secondo gruppo di lavoro sarà anche quello del Sostegno al, ai processi di whistleblowing, così come tra l'altro indicato dalla recente direttiva in materia della, della, Commissione, della Commissione europea. Questo deve essere fatto sia cercando come dire, di recepire per quanto possibile, prima del recepimento formale e normativo della direttiva, anche appunto nelle pratiche, eh, quelli che sono dei meccanismi che già esistono, come l'attività di accompagnamento da parte dell'organizzazione della società civile in tutte le fasi che riguardano il whistleblowing, quindi nella fase. Di decisione di preparazione della, della segnalazione della denuncia e tutte le fasi successive, e così via quindi sia a livello anche strategico sia a livello di pratica ma di questo ci parlerà più difforosamente la, la dottoressa Donini in seguito. Infine ci deve essere un'attività importante come dicevo in continuità perché ce lo chiede l'impegno OGP di promozione a livello internazionale di quello che può essere chiamato il modello Italia ovviamente con riguardo agli specifici temi del governo aperto e di verifica in sinergia dei vari sistemi di controllo dell'utilizzo dei fondi del PNRR, però attenzione, è un qualcosa che noi dobbiamo fare verso l'esterno raccogliendo le nostre buone pratiche e lezioni apprese, ma dobbiamo fare anche dall'esterno verso l'interno, perché ovviamente questa della sfida dell'utilizzo dei fondi del Next, Ge Next Generation EU è una sfida che, una sfida che ci accomuna a tutti i paesi europei, ma è una sfida che con nomi diversi, i fondi, i finanziamenti stanziati dai veri governi, è una sfida globale. Cioè, di come si possono e si devono usare in modo trasparente, il più integro possibile e anche il più efficace possibile, perché la cosa importante è sempre fornire servizi poi ai cittadini, in periodi di crisi o come il periodo che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando da una parte dell'emergenza sanitaria e dall'altra che abbiamo in pieno corso e abbiamo davanti anche per altri tipi di emergenze, come utilizzare in modo più trasparente possibile, più efficace possibile, questi anche stanziamenti straordinari che vengono, vengono, vengono messi in campo. L'ultimo elemento, come dicevo, i lavori sono appena iniziati, c'è già una mappa di istituzioni e di organizzazioni civili di alto livello che aderiscono sin dall'inizio, a questo processo c'è ancora tempo per aderire quindi magari non so se questo evento di oggi può aver interessato anche qualcuno tramite il dfp tramite eh, il dottor di rienzo insomma tutto il team ogp potete assolutamente inviare le, nostre, le vostre manifestazioni di interesse le vostre richieste di chiarimenti richieste di integrazione informati informative. lo spirito è quello di fare questo lavoro insieme l'anac ha il coordinamento ma lavorerà come facilitatore e, e come parte di questo gruppo che dovrà portare i suoi contributi per la condivisione e per la promozione di processi di collaborazione e di promozione delle buone pratiche e la chiosa mi sembra doverosa. Perché facciamo tutto questo? Lo facciamo perché in minima parte ce lo chiedono le leggi. Adesso ce lo chiede il, il quinto piano Open Government che mette insieme tutti questi concetti che noi nel lavorare tra di noi colleghi in Italia e anche a livello internazionale, sapevamo che devono essere sempre messi più insieme, ma tutto questo a che cosa serve? Serve a promuovere quello che è il tema, il titolo, è il titolo di questo domenico, la, la parola chiave della democrazia. La democrazia si alimenta di tutte queste cose, cioè dobbiamo veramente capire e sentire, ci saranno tanti RPCT collegati, il cui lavoro è pesantissimo, è durissimo, si aggiunge altre incombenze forse ci può aiutare a farlo sapendo che noi di fatto lavorando nel campo della prevenzione della corruzione per favorire la trasparenza l'integrità in tutti questi stiamo lavorando per promuovere e sostenere quelli che sono dei pilastri della democrazia e ce lo dobbiamo ricordare tanto più in questi giorni è stato detto in cui ricorre il trentennale di quelle terribili orribili stragi di mafia non soltanto di quelle e di tutte le altre che ci sono state queste persone erano nostri colleghi perché lavoravano nelle istituzioni, erano persone come noi tutti, erano persone che credevano in questi valori e noi abbiamo la fortuna di mettere in campo queste misure, le dobbiamo fare con entusiasmo al di là di quello che prevedono le norme perché noi abbiamo la fortuna di poggiare in un certo senso sulle spalle di questi giganti, di questi che hanno so, sacrificato tanto per noi lo dobbiamo fare e lo dobbiamo fare insieme, per noi, per onorare la loro memoria e per le prossime sì, generazioni. Grazie. grazie tantissimo Giuseppe, anche per la passione che ti hai messo nella... in questa tua... Ovviamente sono d'accordissimo, eh, la democrazia non è una cosa che si dà per scontato, anche se noi siamo nati dentro la democrazia, insomma, eh. tu sei più giovane di me, però insomma, anche io... Insomma. Allora, l'ultimo intervento, passando un pochino dal quadro strategico, perché ANAC coordina diciamo, quelle che sono le strategie dell'integrazione tra questi mondi che, che spesso non si conoscono, invece la SNA, la Scuola Nazionale, eh, ha in animo di mettere in piedi una comunità di pratica di responsabili di anticorruzione e di soggetti che in realtà operano, quindi anche di eh, responsabili di operazioni so, eh, sospette, in campo dell'antiriciclaggio, cioè non solo i responsabili anticorruzione, ma ce ne parla sicuramente meglio la dottoressa Donini della Scuola Nazionale. Prego dottoressa. Grazie mille, tranquillizzo tutti che sarò nei tempi e sarò rapida e telegrafica. No, no, ok, allora, eh, no, eh, diciamo che insomma, il rapporto tra democrazia e corruzione insomma lo conosciamo tutti e oggi sono emersi anche dei dati sicuramente eh, degli argomenti spunti di riflessione non indifferenti e ci tengo a contestualizzare diciamo, il mio intervento in una piccola riflessione perché quando noi parliamo di eh, democrazia come necessaria ad abbattere i livelli di corruzione dobbiamo fare i anche con alcune variabili che spesso non vengono eh, considerate, il fatto che sì, questo vale, ma quando la democrazia è consolidata, quando è una democrazia matura, perché questo ce lo insegna la storia, quello che è successo negli ultimi anni, soprattutto in relazione al colonialismo e postcolonialismo, perché gli stati appena indipendenti, diciamo, eh, freschi di indipendenza, hanno eh, una prima fase in cui si avvia, sì, questo processo di democratizzazione, ma poi si riscontra un aumento della corruzione, ed è proprio il contrario di quello che uno si aspetta e il, il calo nei livelli corruttivi, ma questo ce lo dice la letteratura, la dottrina e il dato empirico, avviene quando la democrazia è più consolidata e più matura. È vero, invece, è assolutamente vero, è incontrovertibile è il contrario, la lotta alla corruzione è fondamentale, imprescindibile per e come dire, mantenere la democrazia per implementare, attuare la democrazia, i valori democratici i diritti umani, i principi costituzionali cioè su questo dobbiamo essere molto attenti e continuare a vigilare costantemente perché anche le democrazie mature sono sotto attacco da questo potere invisibile che è la corruzione la corruzione che ruba futuro ruba speranza, ruba anche solo il, il pensiero, ecco, di un futuro migliore e mette in discussione dei principi eh, fondamentali come il principio di uguaglianza ma anche poi tutta una serie di diritti inalienabili dell'uomo dal diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, all'ambiente, alla cultura, alla maternità e tutto questo succede perché appunto c'è una corruzione che non solo nei paesi come dire eh, emergenti, da poco indipendenti, ma insomma mh, sappiamo benissimo la, la, la, la portata del, del fenomeno e quindi è, è importante una strategia, una strategia di prevenzione della corruzione che è quello che noi insomma stiamo cercando di eh, contribuire a, a realizzare nel nostro piccolo. Eh, ormai diciamo il modello scelto nel nostro paese è quello di una strategia preventiva, una strategia che potremmo anche chiamare la strategia della virtù, cioè un, si cerca di innalzare la virtù del singolo, del dipendente, del funzionario del dirigente, quindi aumentare la sua soglia etica attraverso degli interventi mirati interventi di formazione, di sensibilizzazione interventi anche poi invece più organizzativi per rendere le amministrazioni e le organizzazioni più impermeabili al rischio di interferenza di natura corruttiva. Tutto questo dovrebbe servire per come dire, aumentare il costo morale della corruzione, perché oggi quando noi parliamo di corruzione sì, ci sono tante strategie che può essere quella appunto più politica, più penalistica, eh, più regolatoria, diciamo, ma eh, forse quello che può avere effettivamente un effetto persuasivo e deterrente è proprio l'aumento del costo morale della corruzione nel momento però in cui si è proceduto a innalzare la soglia etica del singolo. E questo è diciamo, un circolo virtuoso che deve essere in qualche modo eh, implementato. E dove siamo? Che cosa stiamo facendo noi come, come SNA? All'interno del quinto NAP la SNA ha due impegni ben precisi e uno di questi impegni riguarda la realizzazione di una comunità di pratica di responsabili per la prevenzione della corruzione, che sono i garanti della legalità e dell'integrità all'interno delle singole amministrazioni, quindi hanno un ruolo importantissimo e, e lamentano talvolta un certo isolamento, una certa difficoltà, eh, un certo disinteresse da parte della, eh, del resto dell'amministrazione e questo è un dato sul quale occorre chiaramente riflettere. Che cosa stiamo facendo? Eh, noi siamo partiti da un'analisi del contesto e poi da un'analisi dei fabbisogni attraverso la somministrazione di un questionario che abbiamo eh, anche grazie all'ANAC e a diversi altri eh, reti, insomma abbiamo somministrato a eh, diversi eh, RPCT. Il dato, il primo dato sul quale eh, riflettere è la risposta a questo questionario, che è una risposta non indifferente. Siamo oltre eh, i 200, se cioè ormai siamo, viaggiamo sui 210 questionari, eh, compilati E questo sicuramente ci fa capire che c'è un interesse verso questa attività, questa iniziativa che stiamo proponendo. Che cosa abbiamo chiesto in questo questionario? Abbiamo chiesto che cosa si aspettano gli RPCT da una comunità di pratica eh, a livello di eh, come dire, animazione, moderazione, contenuti. Chi si aspettano di trovare? È interessante il dato relativo alle organizzazioni della società civile, perché insomma questa è una comunità di pratica interistituzionale e aperta ai contributi della società civile e proprio in un'ottica Open Gov è importantissimo il ruolo della società civile, non solo nella fase consultiva che poi è anche codecisionale, non solo in una fase di monitoraggio che sarà sicuramente essenziale, ma soprattutto in una fase di proposta, di argomenti, di contenuti, di confronto per porre la società civile in un dialogo costruttivo e, e non oppositivo con la pubblica amministrazione, ma in un'ottica appunto di accrescimento e di ricchezza eh, per tutte le parti. Ecco, questo è sicuramente il primo dato, sicuramente molto interessante, ma poi il secondo dato è il tema, gli argomenti. Che cosa è emerso da questo questionario? Che c'è un interesse fortissimo proprio verso i temi di cui stiamo parlando oggi, che vengono considerati ingiustamente sottovalutati nella formazione tradizionale e, e quindi c'è proprio una richiesta di, di essere preparati, di approfondire. Sul tema delle lobby, dei portatori dei gruppi di interessi, sulla corruzione internazionale, c'è un'urgenza di collegare l'anticorruzione con l'antiriciclaggio. E quindi ci viene chiesto a gran voce e di conseguenza la SNA risponderà attraverso questa comunità di pratica, e grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti o cominciando a operare su questi temi, a offrire dei contenuti su questi temi. Poi è interessante, lasciatemi questa considerazione, anche l'apertura su altri temi, come può essere la maggiore partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione dei piani, ma anche come può essere la, eh, la parità di genere in un'ottica di strategia di prevenzione della corruzione, un tema che può sembrare ingiustamente secondario, ma che in realtà invece ha tutta una sua dignità e merita tutto un suo approfondimento. E tutto questo sta emergendo grazie a questo questionario. Ma poi emerge il dato, eh, come dire, eh, forse più critico, l'isolamento dell'RPCT. Il fatto che prevale ancora oggi una logica come dire adempimentale burocratica formalistica in cui non si coglie la reale portata della, della strategia di prevenzione della corruzione come strumento per far decollare diciamo le pubbliche amministrazioni e creare valore pubblico eh, si lamenta una mancanza di collaborazione e il fatto che poi ci siano anche poche risorse e poco tempo ma insomma tutto questo alla fine si traduce in un isolamento dell'RPCT che in alcuni casi porta a autoconsiderarsi come un capro espiatorio. Perché dico tutto questo? Perché tra gli obiettivi della comunità di pratica c'è anche quello di far superare questo isolamento dell'RPCT attraverso un confronto tra pari. Eh, diciamo che si vuole superare la logica della formazione tradizionale dall'alto verso il basso per invece incoraggiare una, uno scambio di esperienze, una condivisione di buone pratiche, uno scambio di informazioni, eh, anche degli scambi informali tra RPCT per farli uscire dall'isolamento e confrontarsi, perché e soprattutto confrontando anche esperienze diverse di... Eh, e, um, come dire, provenienti da amministrazioni completamente diverse e tutto questo appunto per rafforzare il ruolo eh, dell'RPCT come garante della legalità e dell'integrità all'interno delle singole amministrazioni dove stiamo andando? diciamo che l'analisi dei fabbisogni ormai è conclusa, siamo in una fase prettamente operativa in cui stiamo decidendo la piattaforma, stiamo decidendo i contenuti le modalità di interazione all'interno della comunità di pratica e siamo pronti per annunciare che la comunità di pratica sarà attiva dal 20 Giugno, eh, a brevissimo si apriranno le, le iscrizioni, diciamo, sui canali SNA e, e, e siamo in una fase anche di promozione perché noi vogliamo far sapere al mondo che esiste questa, eh, sta nascendo questa comunità di pratica perché è un, insomma, sicuramente eh, un tassello importantissimo nell'attuazione e realizzazione del quinto, del quinto NAP. E quindi il 22 giugno ci sarà questo evento organizzato eh, presso la SNA, eh, un convegno dove si userà la, come dire, eh, la. La, la scusa per presentare la comunità di pratica per discutere invece della dimensione di genere nell'ambito delle strategie di prevenzione della corruzione. Eh, è un, un evento che sarà sia in presenza sia a distanza. Chiaramente sulla presenza avremo dei limiti, eh, come dire, dovuti all'attuale situazione, ma insomma a distanza siete chiaramente tutti, tutti assolutamente invitati a partecipare. E, diciamo che lo scopo eh, ultimo di tutto questo processo di realizzazione della comunità di pratica, del del dialogo interistituzionale ma soprattutto del dialogo con eh, la società civile è quello che ci siamo detti all'inizio perché democrazia è partecipazione, democrazia è quindi coinvolgere il più possibile diversi soggetti, diversi attori provenienti da esperienze diverse per eh, come dire, convogliare tutti insieme verso il raggiungimento di un fine comune, che in questo caso è implementare e aumentare e anche non dire, una strategia concreta di, eh, sul piano operativo da questo punto di vista di prevenzione della corruzione. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie, grazie dottoressa Donini, anche per le anticipazioni che noi tutti aspettavamo, ovviamente, e devo dire sono molto interessanti perché ci confermano alcune intuizioni che erano emersi anche dai gruppi di lavoro che avevano contribuito a creare poi questo quest impegno. Ora, per concludere, eh, abbiamo ancora tre minuti, ma insomma, per noi è, è importante chiudere un cerchio. insomma. Chiederei a, a, sia a Federico anche lei, sia al dottor Borrello e poi in chiusura, al dottor Areso del Dipartimento della Funzione Pubblica, farei sempre la stessa domanda cioè, rispetto a tutto quello che abbiamo sentito, ascoltato. Quali sono i passaggi più importanti da compiere per la difesa di questa eh, democrazia? Cioè, qua, selezionando, perché non abbiamo tempo, ovviamente, di un punto, un punto e mezzo, diciamo, di, che secondo voi è fondamentale per andare avanti su queste tematiche? Massimo, eh, credo, prendo, Federico, vai. Sì. Prendo la parola, e telegrafico. Eh, appunto, Abbiamo visto prima, ad esempio, il caso degli Stati Uniti e dell'Unione ehm, dell Europea, l'informazione appunto su quella massiccia eh, eh, attività di lobbying svolta da queste eh, società per conto di un regime che oh, ne ha attaccato, che ha da poco attaccato uno Stato democratico. Bene, qual è la differenza eh, che... Eh, qua, che, che cosa ci permette di avere quei dati? Perché vengono fatte delle Il registro perché, eh, perché esiste un registro della trasparenza, perché esistono delle agende degli incontri e nel registro della trasparenza vanno anche indicate le risorse che vengono messe in campo. Mi verrebbe da dire, ecco, se dobbiamo essere telegrafici che questa è la prima urgenza, che non significa che quelle influenze non ci saranno, perché abbiamo visto che le influenze, ma almeno possono essere tracciate, almeno ne abbiamo consapevolezza. Da noi purtroppo tutto questo non avviene. Ecco, Per essere telegrafici direi no, no, che hai, questa è la prima hai preso, urgenza. Hai preso il punto. Io estendo anche... A livello poi non solo nazionale del Parlamento, ma a livello del decisore pubblico, perché il decisore pubblico non è solo il Parlamento. E certo. cioè, gli uffici delle pubbliche amministrazioni centrali, i ministeri, le regioni, le eh, gli uffici delle grandi città, che hanno dei dipartimenti, degli, degli assessorati, no? che prendono decisioni fondamentali. È anche lì che si esprime questo tipo di preoccupazione. Quindi anche massimo, tanto preoccupa. più, è vero, scusami se ti interrompo, è vero laddove l'asse decisionale è sempre meno eh, in mano al Parlamento, è sempre più spostato eh, tanto sulle regioni quanto sul, sul governo, quanto sulle authorities, ad esempio, no? per cui... Eh, quello che dici è ancora più importante in una sì, notte è, un decisore pubblico come una cosa un po più grande del parlamento questo è anche un salto culturale che dobbiamo fare e dottor borrello invece vengo a lei grazie federico eh, eh, dottor borrello telegraficamente secondo lei sì cosa c'è da fare allora alcune cose già si stanno facendo a livello internazionale mh, Superare quanto più possibile le discrepanze normative e segnalo che in Europa è in atto un processo importantissimo di redazione di un nuovo corpus di norme che porterà all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio europea. Che avrà un compiti di supervisione. È una notizia importante. E questo, insomma, è, è, è imminente: avrà compiti di supervisione antiriciclaggio a livello uh, un, un, uh, di Unione Europea. Eh, e avrà anche il compito di coordinare, supportare le FIU, eh, l'attività quindi di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette che resterà ovviamente a livello nazionale perché è l'attività che dà impulso alle indagini no? nazionali, però insomma è un'attività che va coordinata non solo ma si darà anche eh, corso a a cose che già sono in via di sperimentazione di, di attuazione eh, joint analysis cioè gruppi congiunti di analisti finanziari su casi di riciclaggio cross border e queste insomma trae spunto anche da molte eh, attività che a livello europeo la stessa uif italiana ha, ha promosso negli anni, negli anni passati rafforzare la collaborazione tra le istituzioni a livello internazionale, tra le FIU, ma poi tra le autorità eh, anticorruzione, antiriciclaggio, eh, c'è diciamo, una, una tendenza diciamo, a... a a, a integrare i sistemi che è fondamentale in particolar modo i sistemi anticorruzione e antiriciclaggio ma c'è anche eh, un aspetto importante la tendenza che si va rafforzando a parlare un linguaggio comune nel senso che ci sono dei concetti che nascono nell'antiriciclaggio ma che poi diventano un po il collante per l'integrazione tra sistemi di prevenzione uno tra tutti quello di beneficial owner che è il, il, il concetto che nasce appunto come titolare effettivo nel sistema antiriciclaggio ma che oggi permea eh, i sistemi eh, di, di, di eh, prevenzione eh, della corruzione. Avremo dei, finalmente scatti. il registro dei titolari effettivi. Eh, cioè, certamente, ecco, questa è una cosa, per esempio nel corpus normativo europeo eh, l'idea che debba esserci un registro con, con un'autorità che lo gestisce e che garantisce l'accesso, alle informazioni da parte delle autorità di prevenzione viene ulteriormente rafforzato. Quindi, ecco, lavorare sul piano normativo, sul piano della collaborazione operativa delle analisi e poi rafforzare questo linguaggio comune che è la base per l'integrazione dei sistemi di prevenzione. Tutto qui. Grazie, dottor Borello. Il registro dei teore effettivi verrà istituito presso la Camera di Commercio e in gazzetta ufficiale, se mi sembra di capire, quindi una cosa che aspettiamo da tantissimo, è addirittura un'azione del precedente piano nazionale del governo aperto ed è fondamentale nella lotta al riciclaggio e non solo, anche della corruzione, dei conflitti di interessi, in tutto insomma. Anche e... perché, chiedo scusa, aggiungo sì. solo 30 secondi, questa è una cosa che ormai è di rilevante essenziale importanza ai fini del PNRR. Esatto. Ricordo se, semplicemente che eh, il regolamento europeo del 2021, credo il 241, ehm, per quanto riguarda gli aspetti legati agli appalti e alle gare, dice esplicitamente che le auto autorità pubbliche devono avere eh, devono richiedere il titolare all'operatore economico. Accesso Assimenti, tempestivo e immediato alle informazioni sul titolare. Questa è una rivoluzione che io spero che voi cogliate, questa è una rivoluzione importantissima e speriamo che le pubbliche amministrazioni facciano questo tipo di operazione, perché è l'operazione, diciamo, speculare alla segnalazione di operazione sospetta. È una due diligence poi alla fine. Insomma, vogliamo capire chi c'è dietro gli operatori economici. Che poi, a cui poi vanno a finire gli appalti, i contributi, i finanziamenti. Okay, Perché è, che è una... uno strumento di tutela dell'integrità. Ah, cioè, eh, eh, è, è, è vero che è funzionale alla comunicazione di operazione sospetta, ma è soprattutto funzionale alla stessa amministrazione per mantenersi integra e avere contezza del, del proprio interlocutore studiare il territorio, l'economia del proprio territorio. Eh, siamo fuori, ma io chiedo a, a Dottor Resu di, di chiudere. perché Sarò processati. velocissimo, assolutamente. Eh, faccio miele considerazioni eh, molto precise, molto puntuali in termini di capacità tecnica dell'amministrazione italiana nell'affrontare questo tema. Abbiamo sentito il professor Tattaglia Polcini sulla diplomazia giuridica, il dottor Borrello sulla capacità tecnica della Banca d'Italia il dottor Abattino per quanto riguarda l'autorità dell'anticorruzione. Ecco, credo sia molto importante integrare queste capacità tecniche e in questo senso è particolarmente importante eh, la comunità di pratica a cui faceva riferimento la professoressa Donini e espandere questo mondo, aprirlo anche al contributo della società civile. Parlo in termini quindi di eh, open government, davvero... Eh, questa capacità tecnica condivisa, unita al contributo della società civile, unita a questo profilo eh, educativo, consentirà sempre più di avere i cittadini attenti sulla tematica dell'anticorruzione dell nella prospettiva e nella consapevolezza che una politica corretta, un'azione corretta in tema di anticorruzione alimenta la democrazia ed è proprio questo il senso di questo incontro. Grazie. Ricordiamo anche la Task Force ANAC su questo, fondamentale. E io mi scuso per, per, perché abbiamo sforato di sei minuti, eh, però insomma mi sembra che questo intervento sia stato molto, molto interessante. È stato interessante per me che l'ho organizzato, quindi immagino, <ride> spero che sia stato interessante per te. Vi ringrazio moltissimo a tutti i relatori perché il vostro contributo è stato fondamentale anche nel preparare questo, questo intervento. E, e, insomma Leadership tecnica adesso si deve scaricare sul campo. Ecco, questo dobbiamo mettere a terra tutta questa consapevolezza che deve viaggiare poi dentro le pubbliche amministrazioni. Una, un saluto a tutti e grazie per, per l'attenzione. Grazie ancora, buona giornata a tutti. Grazie a tutti, buongiorno.